Hai letto anche tu sui giornali che c'è la proroga per la volontaria di disclosure? Se tu hai un conto in Svizzera ti devi muovere molto veloce. Se tu hai questo problema io ti offro un regalo, ti offro una consulenza gratis, completamente senza impegno per una durata dai 10 ai 20 minuti per un valore di 125 euro. Però questa offerta vale solo per 10 giorni, dunque telefona e approfitta di questa occasione. Salveremo anche te. A risentirci presto. Arrivederci.